Eccolo! I miei genitori mi odiano Ma come? Ho tantissimi amici <ride> Questo video diventerà virale Sono una persona imbarazzante Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà E' campione Ho ritrovato il fratello che non sapevo di avere